Ciao, sono Marco. Sono a Monte Silvano, alle mie spalle c'è Pescara, sto passeggiando sul lungomare, è un posto veramente molto ben tenuto, non ci sono neanche delle cicche a terra, è veramente molto carino qui. Sono qui in questo periodo per essere di aiuto delle persone che eh, meritano il mio aiuto e lo do molto volentieri. Oggi quando sono uscito di casa per un momento, dovevo fare delle cose ho trovato vicino a dei secchi della spazzatura un lavabo rotto evidentemente rotto perché qualcuno lo ha lanciato lì quindi era proprio evidentemente rotto e mentre passavo lì davanti lì vicino c'era una persona fra i 65 e i 70 anni che passando e guardando un po schifato ha detto ma qualcuno non può chiamare per far portare via queste cose <ride> la domanda nasce spontanea beh perché quel qualcuno non potresti essere tu visto che ti dà fastidio fai qualcosa agisci la maggior parte delle persone aspetta sempre che qualcuno faccia qualcosa e questo è il grosso difetto diciamo della stragrande maggioranza delle persone non si prendono la responsabilità se vuoi che le cose cambino se vuoi che le cose migliorino ti devi prendere una parte di responsabilità questo è molto importante altrimenti se stiamo sempre lì ad aspettare che qualcuno faccia qualche cosa beh con buone probabilità le cose non accadranno e se accadranno succederà molto lentamente ti devi prendere la responsabilità di a questa persona ho detto beh perché quel qualcuno non potresti essere tu non potresti chiamare si aspettava magari che facessi io la telefonata perché dà fastidio a te perché non chiamare perché non operare perché non mettersi in moto perché non agire lo ripeto è, questo è il difetto della stragrande maggioranza delle persone quello di non prendersi la responsabilità delle cose se vuoi che cambino le cose se vuoi che le cose accadano ti devi prendere la responsabilità questo è il messaggio che volevo darti questa sera, durante questi due passi, mentre rientro verso il mio alloggio, e mi auguro che possa tornarti utile, mi auguro che possa invitarti in qualche modo a prenderti più responsabilità per quanto riguarda la tua vita, per quanto riguarda quello che tu vuoi che cambi, le cose possono cambiare e di solito cambiano nel momento in cui le persone si prendono la responsabilità del cambiamento. Che possa essere un cambiamento sociale ma anche interiore perché vedi anche il cambiamento interiore avviene nel momento in cui ci prendiamo la responsabilità di quel cambiamento non possiamo aspettare che qualcuno faccia qualche cosa quello che noi dobbiamo cambiare non può dipendere da altre persone sia a livello personale che sociale veramente mi auguro che questo possa tornare utile che possa essere un buon consiglio che tu possa accogliere con favore e che possa tornarti veramente utile e che tu possa farne te solo. Io ti saluto con un abbraccio.